Ciao a tutti! Oggi prepareremo i roccocò. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, zucchero, mandorle, pisto o spezie miste, ammoniaca, acqua, scorza d'arancia, scorza di limone e un uovo per spennellare. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le mandorle. Le facciamo tritare per 5 secondi a velocità 8. Mettere da parte, senza lavare il boccale, mettere lo zucchero. la scorza d'arancia e la scorza di limone e le facciamo polverizzare per 15 secondi a velocità 10 riunire sul fondo del boccale con la spatola Aggiungere la farina. L'ammoniaca. Le spezie, ho visto. E l'acqua. E facciamo impastare per due minuti in modalità spiga, aggiungere le mandorle e facciamo amalgamare per due minuti, in modalità spiga. L'impasto è pronto, trasferiamolo sul piano di lavoro. Abbiamo formato un panetto, l'impasto risulterà un po' appiccicoso, quindi ci siamo aiutati con la farina. Adesso andremo a formare i rococò. Prendo un pezzetto di impasto, chiudiamoli a ciambella e posizioniamoli su una teglia rivestita con carta da forno. Spennelliamo con l'uovo sbattuto. Cuocere in forno preriscaldato a 160 gradi per 15-20 minuti. I rococò sono pronti. Lasciamoli raffreddare del tutto prima di servirli. ROCCO! Grazie.